Benvenuti carissimi amici, benvenuti in questa fantastica nuova puntata, anzi nuovissima rubrica oserei dire no caro Marti? Assolutamente qua... nuova rubrica, oggi esatto, è la prima qua. puntata di una nuova rubrica che avremo sull'OMAR Radio Esatto, e, e questa rubrica come si chiama? Come si chiama? Come non si, si chiama? Si intitola, lo diciamo? Dillo, dillo, dillo, dillo Il nome dillo. della rosa, come... Il titolo di un famosissimo libro che tutti conoscete. Esatto, esatto. Non sarà eh, barboso, non tratterà di monaci. Oddio, può trattare anche di monaci. Si parlerà anche ne di parleremo. monaci e di monasteri, ma non nell'ambito di Eccola. Esatto, il famoso monasterio. Eh, monasterio. E ne, par <ride> eh, ne parleremo anche di quello però ecco, non è una puntata sui conventi ecco, no? non è una puntata sui non, conventi no? infatti abbiamo sentito questa sigla no? con queste, eh, questo canto gregoriano no? come un eco che viene da lontano c'è qualcosa di gregoriano ma oserei dire che in questa rubrica c'è eh, l'arte certosina la pazienza la dedizione, la dedizione. La cura. e infatti a proposito di pazienza, dedizione, cura e di, esper di esperienza e di esperti noi partiamo subito col presentare la nostra ospite che eh, si occuperà di questa rubrica che abbiamo detto si chiamerà il nome della rosa, è un'esperta, lei si definisce coltivatrice di rose dilettante, che non vuol dire non saperlo fare, significa metterci diletto, amore e poi ce lo racconterà, è una barbianese doc che non esatto, guasta, è la... con cittadina, Sam. e diamo il benvenuto su Loma Radio a Valentina. Ciao Valentina! Ciao, buonasera ciao. buonasera, buonasera, buonasera Valentina. a tutti, grazie intanto di questo splendido invito che veramente è un, è un onore grandissimo per me, soprattutto poi condividere con Lorenzo, altro barbianese quindi mi avete fatto un piacere grandissimo ma guarda grazie, grazie a te, te che hai accettato subito di buon grado tra l'altro con due pazzi scatenati che siamo noi quindi, <ride> quindi ecco eh, che hai accettato subito di buon grado questo invito ecco perché diciamo che le tu sei, almeno io quando passo davanti a casa tua vedo sempre delle rose meravigliose no? delle, eh, de, cioè ce ne sono talmente tante, è veramente siamo un bosco di rose, devo essere sincero come il famoso giardino segreto no? c'era un cartone anni fa e eh, rimango sempre estasiato perché è una vera e propria arte no? riuscire a, a um, ibridare, così possiamo dire poi ce lo spiegherai sì, meglio tu, ecco. ti occupa di ibridazione esatto, tutte quelle ah, rose sì, anche. se fosse per me io non ci capirei in amazzo, cioè nel senso che io le metti insieme, tra io spiro salti fuori qualcosa a volte e invece non salta fuori niente e invece eh, tu però cioè, partiamo anche da un presupposto no le rose quel ecco, simbolo della rosa da cosa deriva ecco beh la rosa lo sappiamo tutti nel mondo è proprio definita la regina dei fiori e proprio probabilmente per questo eh, suo fascino che ha da sempre irradiato e con cui ha affascinato praticamente le persone, l'uomo, è stata presa a simbolo proprio come il massimo che può esprimere un fiore. Eh, probabilmente questa simbologia nasce da molto molto molto lontano sappiamo che la rosa è nominata addirittura nell'Antico Testamento è nominata un paio di volte e eh, anche Omero, quindi greco antico ma, ma parlano, parlano della rosa eh, sia nell'Iliade che nell'Odissea eh, Omero dice che la dea del mattino, che è Aurora tinge eh, ogni alba con dita di rosa Ah, Quindi era eh, l'alba affiancandola alla rosa, cioè farle un grandissimo complimento praticamente a questa rosa. E, nel mondo greco era, eh, ritornando alla simbologia, era il simbolo di Venere, la dea della bellezza e dell'amore. E ritorniamo al fatto che la rosa è il più bello tra i fiori, per quanto ognuno possa avere eh, un fiore di sua preferenza, però quando hai detto rosa secondo me hai detto tutto. Eh, si diceva appunto nel mondo greco che il colore originario del fiore fosse il bianco e che fu proprio la dea Venere, eh, ferita per, per soccorrere eh, il dio Adone, a renderla rossa con il suo sangue. Bello! Passiamo ai romani, dove era il, legata al, alla dea degli, Infari, degli inferi, Ecate, rappresentata con il capo cinto di rosa a cinque petali. Eh, Giungiamo con la rosa fino al Medioevo, dove eh, invece che simbolo, come si può magari pensare, della passione, dell'amore, è simbolo della verginità, della purezza. Ah, quindi, oppure, ca quindi cambia in, completamente aspetto. Nel Medioevo, sì. Uh, addirittura anche della segretezza, perché sembra ah. che nei confessionali fosse incisa una rosa come simbolo proprio di, di segretezza. E a questo mi appiglio, perché sicuramente metto a re lo saprai, ci sono delle società segrete che dicono che derivino addirittura dal livello dei templari, cose del genere, quindi addirittura dei crociati, dove c'è questo simbolo della rosa, la rosa viene presa proprio come simbolo di segretezza, mm -hmm. adesso quindi me lo sì, sì. io non ho mai capito di preciso perché prendere una rosa, cioè una rosa è simbolo di solito di, come si dice, di, di amore, di, di passione, di passione, di cioè sì, sì, Esatto. Eh. arriviamo ai nostri giorni, ai nostri giorni la rosa, ripetiamo regina dei fiori, e, quando parli di rosa è il simbolo dell'amore adesso ai nostri giorni la rosa è il simbolo dell'amore, sia l'amore a prima vista ma anche la persistenza del, del, del sentimento amoroso insomma due rose magari mh, promettono sono simbolo di, di due che si avviano al matrimonio, di un affetto continuo eh, invece tornando al, ai numeri della rosa tre rose sono regalate di solito per celebrare un mese d'amore ah. che rappresentano il legame di una giovane coppia ah, si è sempre certo, detto vabbè. che le rose vanno regalate in numero dispari ma non è sempre vero perché anche ad esempio il numero delle sei rose quindi rose ah. regalate in numero di sei mm. trasmettono un messaggio di mancanza quindi se io voglio ah, dire mi ah, manchi vedi. I miss you in inglese ah, <ride> <I miss> you, <ride> yeah, ma, mi mando Mando sei rose. Ah, vedi? Mando. Perché magari il dispari è la completezza, mentre mancante di una, no, a sei, ti esatto. manchi. Esatto, ti eh, penso. esatto bello. penso a te. Invece, Molto come bello. sapevo, anche in teatro, di solito dico sempre, mandate le rose dispari, e <ride> sì, sì, portano sì, una iella esatto. malefica. Sì, per esatto. superstizione. Esatto, una superstizione. e potrei... Invece vedi, vedi che ci sono anche... Ma ti chiedo una cosa, proprio a livello... Sì. Così che mi viene in mente adesso. La rosa che conosciamo noi oggi, no? Cioè quella bella, con il suo bel bocciolo, tutto quanto, così... È la stessa che conoscevano i romani o i greci, così? O è cambiata a livello tipo morfologico, diciamo? Eh, per le rose dobbiamo rifarci eh, all'originaria della rosa, che è la rosa botanica, chiamata anche la rosa selvatica. La rosa ah, ecco. selvatica che è quella che probabilmente, ce ne sono a migliaia di specie nel mondo, eh, da, da una cosa in, secondo me particolare è che è, è, si è sviluppata nell'emisfero eh, settentrionale la rosa, non ah, è originaria sì. dell'emisfero meridionale, sì, solo ah, solo solo parte... sì. però nell'emisfero nord su tutti i continenti, quindi Europa, uh -huh. Asia, America e anche un po' di Africa quando possiamo dire che non c'era ancora magari dove non arriva il deserto, sì. o ecco, comunque eh, vicino Oriente, Turchia, Siria, Ecco, queste sono tutte zone di... di Quindi rosa. sopra l'equatore diciamo? Sì, sì, so, solo ah, sopra, sì, solo sì. sopra. Sì, sì. Solo sì. sopra. E, non e sono foto... originarie del sud del mondo, però si sono chiaramente diffusi anche lì, adesso abbiamo degli, sì. degli gridatori australiani molto ecco. tanto, di tutto rispetto. Ecco. Comunque tu mi dicevi la rosa originaria che si rifà a uh -huh. quelle botaniche che è a 5 petali la rosa ah, originaria ecco. era a 5 petali e probabilmente un colore molto chiaro, bianco o comunque un rosa molto molto, molto chiaro e poteva avere un leggero profumo o anche niente quindi eh, era quasi una, come un, un, non dire, oddio, un fiore un fiore abbastanza, non come quelli di oggi che sono molto molto articolati è ecco, ecco, molto un... più semplice questa è la rosa canina, non so se ce l'hai presente sì. nei nostri boschi. Ecco, quella è una rosa botanica, una rosa di forma semplice, cinque petali molto chiari e, e da queste rose botaniche poi si sono sviluppate successivamente tutte le altre. Però in partenza erano queste, probabilmente anche le, le, le rose delle due rose, presente la guerra sì. delle due rose in Inghilterra, una bianca e una rossa, sì. erano semplici a cinque petali. Ah, eh, vedi, quindi sì. non erano come quelle che fanno vedere oggi, proprio come quando regali il mazzo di fiori, no? Che sono quelle meravigliose rose rosse con, con 3.000 petali che sono esatto. meravigliose, cioè, cioè, cioè, sono fantastiche. No, sono, sono, sono, sono giunte tuttora ancora anche le rose botaniche, però chiaramente il pubblico preferisce quelle a molto Ma c'è uno spartiacque e... da quando si passa dalla rosa semplice alla rosa proprio più... Come si può dire, più elaborata? Ecco. No, perché i documenti storici che ci sono arrivati, che riguardano un po' magari gli antichi persiani, i greci, e, dopo anche i romani successivamente, ci parlano già di rose a più petali. Quindi, ah. se erano già sviluppate quelle che sono le, le razze, chiamiamole così, a più petali, sono tutte ancora antiche e sono soprattutto caratterizzate dal fatto che hanno un'unica fioritura annuale, quella primaverile. Era già tanto ai tempi di romani, dei romani, se ne parla anche Virgilio, avere la rosa con due fioriture, quella oh. primaverile e quella autunnale. E era già un, essere arrivati a un grosso traguardo avere una rosa che fioriva due volte. Eh, quindi ai giardinieri da allora quindi già, eh, già sperimentavano insomma tutto ciò. Quindi Ma già... sì, sì, sembra che anche addirittura arrivare in Cina ci fossero già delle piantagioni sperimentatori che sperimentavano sia. Ehm, non tanto forse l'ibridazione, perché di questa non abbiamo rimasto traccia, però sappiamo come le riproducevano, avevano per talea o per suddivisione delle ceppaie, cioè dei, dei, delle radici praticamente, mm -hmm. e um, questo era il loro modo di riprodurle anticamente, e sappiamo per... Um, insomma documenti certi che ci sono arrivati, che eh, esistevano delle vere e proprie coltivazioni, piantagioni di rose. Quando sono arrivate dai greci dai romani, venivano utilizzate sia per l'olio, i profumi, sia anche proprio per eh, la bellezza dei, dei petali, tutti questi petali che venivano utilizzati magari anche alle feste, ci si adornava con... Ehm, si facevano corone di rose, collane di rose, i romani erano grossi consumatori di rose, arrivavano in nave a Roma sia dal, dalla Campania dove venivano coltivate, ma sia anche dalla, dalla Grecia oppure dalla, dal Medio Oriente, insomma, dall'Egitto. Quindi oltre a coltivazioni erano anche, possiamo dire, non so se a Pompei sia stato rilevato qualcosa, però le avevano anche nei giardini comunemente i romani assolutamente di... sì sì sì le avevano nei giardini le coltivavano era, era veramente una coltivazione eh, non dico quasi obbligatoria ma sentivano molto l'attrazione per la rosa mm, e anche bello. non solo per la sua bellezza ma anche veniva usata anche come pianta medica praticamente eh, sì, ecco, certo perché qui giungiamo certo. a poi ne parleremo ho ancora un certo, oh, una sì. curiosità una domanda da farti sì. Valentina eh, c'è un detto che dice: Non c'è rosa senza spine È vero? Certo. O certo. esistono delle rose? Senza... Ne esistono, ne esistono. Ah, ah, Sbattiamo eh, eh. un mito. Un mito. <ride> ne esistono, eh, sono comunque degli, degli ibridi. Può darsi anche che in natura ne siano uscite, così ogni tanto ne esce una un po' particolare, però è sempre l'uomo che conduce poi dopo con la ricerca, con l'educazione, conduce questa eh, coltivazione di quello che preferisce. Comunque ne esistono, esiste ad esempio una rosa che viene eh, utilizzata anche da Agatha Christie in un suo giallo, mm -hmm. perché ehm, la, diciamo la, la persona che poi è l'assassina, eh, dice di essersi eh, forata un dito, ferita un dito, una mano con uno spino di rosa e quella rosa in realtà non ha spine ed è la Zephyrin ecco. Duen, è una rosa oh. Bourbon del, del gruppo delle Bourbon che proprio è tipicamente senza spine. Oh, eh, tra l'altro se posso dirlo tanto siamo di Barbiano c'è una signora sì. che di Barbiano che ne ha una nel giardino sì. che le riempie tutta tutta tutta la, la barriera quando è fiorita una fioritura che dura molto a lungo è uno spettacolo bellissimo ah, di e che colore è? Un colore... è un rosa molto acceso quasi fucsia profumatissima ah, profumatissima sì perché tra l'altro le colorazioni poi adesso abbiamo 3.000 colorazioni no, di rose cioè, cioè addio, adesso sì, eh, sì abbiamo passato no. un po' gli anni 60 70 che erano un po' così di ricerca di colori abbastanza flash Che per fortuna sì, esatto. una volta un po' passata sì, perché esatto. diciamo certo. si è tornati un po' a, a, ai colori più, più, pastello, diciamo così, più eh, naturali. pastelli sì. più sì, più pastelli sì, anche magari sì sì, sì. bene ricordiamo sicure. anche agli amici di Loma Radio che ci ascoltano Oggi la puntata ovviamente è eh, in video, però sì. le prossime saranno in audio. Esatto. Ma a proposito di video e immagini, per i fortunati che sono a Barbiano possono andare a trovare, a salutare Valentina e vedere i suoi eh, frutti, no? I suoi, sì, cioè suo I suoi figli, tra virgolette, lo possiamo definire. Mie bambine, mie I miei bambini. bambini. Mie eh, bambini ecco, non volevo dirlo, ma in realtà allora diciamolo. Per chi invece eh, non è fortunato e non vive a Barbiano, può visitare il blog di Valentina. Valentina e le sue rose dove ci sono tutte le sue, i suoi bimbi, le sue meravigliose creazioni e ibridazioni infatti Valentina e le sue rose esatto, dopo metteremo tutti i riferimenti ovviamente esatto. quindi così potranno seguire anche chi ci segue via video chi ci segue solo in audio ecco potrà seguire naturalmente tutte le avventure di queste rose perché alla fine le avventure di Valentina e le sue rose, Valentina e le sue rose. Eh sì. Ecco. Sì. Il blog di quando è? quando è nato il blog è nato nel 2016 2016 ah. sì sì sì Bene, bene, continuo tuttora, ho pubblicato le mie sperimentazioni. Man mano che il mio rosetto... adesso lo chiamo rosetto, eh. sì, già... certo. <ride> Ho certo. 101 rose nel mio rosetto. 101. Ah, però... 101. 101. La è carica restante. delle 101. Esatto, la carica, la delle, carica 101. delle 101. Ne faremo un film, chissà. <ride> <ride> Parlavamo prima di monasteri, di echi esatto. dalla storia. Esatto. No, tanto esatto. prima abbiamo parlato di, di monastero, di echi così. Ecco, c'è stato un periodo forse in cui... Dopo sai, forse dopo la conquista dei, come si può dire, delle, delle popolazioni, dei barbari, forse in cui tutta questa conoscenza a livello anche botanico forse si è un po' perduta, però sembra, da quello che abbiamo parlato anche con te, che nei monasteri sia un po', ecco, si, si siano un po' tutelate ecco, questo genere di, di rose che sono sopravvissute. Eh, sì, diciamo che con la caduta dell'impero e un po' alla volta l'arrivo di tutte queste orde di barbari che si insediavano in Italia, scorassavano avanti e indietro, distruggevano, diciamo che la coltivazione delle rose era diventata un po' l'ultimo pensiero per le popolazioni eh, italiane purtroppo, eh, però come dicevi tu, eh, nei monasteri hanno continuato, ed è grazie all'opera di tutti questi monaci, monache, hanno continuato a coltivare le, le, le, le, le vecchie varietà che eh, avevano nel, nell'impero romano e grazie a, a loro, alla loro opera, ci sono poi arrivate e possiamo contemplarle, insomma, possiamo vedere quello che eh, era anche insomma, eh, coltivato dai romani. Sono stati proprio i monaci, i monaci che ehm, naturalmente, come tutto quello che facevano, non era tanto per ehm, diciamo, il bello in sé quanto anche per l'utilità. Quindi, esatto. per ricavarne eh, poi dei, eh, delle medicine o comunque dei medicamenti. Dei... Ecco, a livello medico, perché cioè, viene utilizzata, no? Veniva già utilizzata allora la rosa a livello medico. Sì, sì, sì, sì, sì. Veniva già utilizzata anche al tempo dei romani. Per ehm, dolori, contro i dolori, soprattutto mm. dolori di denti, ah. mal di denti. Sì. Ah, e probabilmente, senso. grazie proprio ai, agli eserciti, ai romani, ai soldati che si muovevano, passavano i confini, passavano le Alpi, e, ehm, questi rimedi sono stati conosciuti anche oltre Alpi, quindi in Francia, nell'attuale Francia, Germania, sono, sono arrivate queste conoscenze. Abbiamo poi durante il periodo alto medievale Carlo Magno che eh, contribuì in misura ah. sorprendente diciamo, alla reintroduzione proprio degli orti botanici all'interno dei, dei conventi quindi eh, una delle sue ordinanze eh, sulle proprietà terriere cons consigliava infatti la coltivazione delle rose eh, per proprio scopi, scopi botanici scopi di me me medicamento insomma La, la, eh, diceva che faceva bene alle infiammazioni degli occhi. Ah, mm -hmm. pensa anche a quello. Sì, sì, cioè sì. Cosa si ricavava? Come, come un, un olio? Te lo si poteva fare sia l'olio, quindi con la sprimitura, aggiunto di olio. Usavano molto l'olio d'oliva, qui aggiungevano sì. il, il succo, la sprimitura, anche semplicemente l'acqua. Mettevi a bollire ah i, i petali, ti mm -hmm. facevi un infuso. E dovevi bagnarti gli occhi la mattina. Eh, non so se vogliamo passare a quello che ci dice il, la, la, Beh, nostra il la nostra Illegarda. La nostra la famosa Illegarda. Sì, che era spieghiamo giustamente che era famosa. Garda, sì. era, cioè, non era solo una monaca, una, insomma, era praticamente. Faceva di tutto. Era, donna, avanti. Era, donna avanti era avanti. Questa cioè, donna era, sì, era, sì, era avanti. Era Lo avanti. era Scriveva di poesia, scriveva di teatro, scriveva di questo, di quello, di quella. Abbinamenti cromatici, addirittura cromatici. un po' cromoterapeuta quasi cromoterapeuta anterita. cromoterapeuta, sì sì. sì. E le... anche, lei ha studiato molto anche la terapia tramite i, le pietre, i minerali sue... e, e soprattutto mh, in campo botanico lei ha studiato eh. tantissimo le, le, le... e ci ha messo anche le rose eh, cioè, l'ildegarda è stata la, la, la, la, la si dice priori, no, l'abbadessa, l'abbadessa la del <ride> suo monastero di Bingen. E, quindi era un personaggio importante, comunque si dava tantissimo allo, allo studio. E, lei definisce la rosa eh, un fiore freddo, però di un freddo buono, che ha un temperamento utile, e dice di raccogliere i petali delle rose, soprattutto al mattino, quando sono ancora piene di rugiada, e metterle eh, così i petali sugli occhi. Dice che ne fa uscire il eh. muco e mm -hmm. le schiarisce. Io ho pensato un po' a questo verbo, le schi schiarire. Secondo mm -hmm. me si intende eh, anche quando hai la cataratta. Probabilmente ah. per il rimedio contro le cataratte, che allora certo. non serve sì. niente, no? Certo. Secondo certo. me intende schiarire proprio schiarire il la in in quel del senso del cristallino. perché certo. togli, togli quel velo cataratta. che la cataratta certo? Il velo, sì, è sì, è. sì, sì, sì, sì. E poi dice anche che hm, chi ha magari le piccole ferite ci metta sopra questi petali di rosa ancora umidi di rugiade e ne fa uscire l'umore livido, quindi, ah. quindi proprio quello che, che ti fa la ferita, sì, insomma, sì. esatto, sì, cioè, sì. La ferita, a, a cauterizzare, insomma, però va a esatto. lenire molto, esatto, a esatto, tutta la parte. Pensa, te, pensa che anche il De Garda, se non ricordo male, o da, da quello che a volte ascolto un po' di musica così gregoriana ha composto anche che si chiama Ortum Inclusum, una roba del genere, insomma mm -hmm. un canto perché lei componeva anche, dove sì. ci sono punti dedicati eh, al all'orto del suo monastero e de dei punti dedicati alle rose, dei canti dedicati anche alle rose, Bello. quindi è una meraviglia, cioè, quindi c'era un amore viscerale, per, oltre che per la natura, ma proprio per questo fiore che è considerato anche delicatissimo ma è poi vero che è così delicato ecco questo ti chiedo ma no, dipende, dipende proprio dalle specie dipende dalle specie ah, quelle, quelle botaniche non hanno paura di niente nel ecco senso che le. le puoi far crescere anche sul terreno sassoso in mezzo ad altri grovi che non temono niente eh, quelle Mi più parli. ibridate che vengono fuori da ibridazione di ibridazione eccetera eccetera tendono a essere magari più delicate soffrono il caldo o soffrono il freddo eh, si ammalano adesso. Una delle cose più importanti da vedere in una rosa è che non prenda le malattie. E sono tutti, tutte variabili da, di cui tener conto quando si, si, si va verso la coltivazione di una nuova rosa. E comunque è delicata, delicata, direi proprio ai tempi in cui poteva essere il De Degarda sicuramente no no, ecco, c'è cioè, no. serie proprio, <ride> essendo così rustica della serie, prendeva un po' dappertutto, ecco, diciamo così Beh, le nostre forse a volte, sai, c'è un po' questa cosa, no? anche specialmente al giorno d'oggi, a volte vedo anche molti che dicono, no, la rosa no, per carità perché da tenere è terrificante cioè nel senso che da mantenere da... però io credo che di anche un... invece a me sembra dato una grande soddisfazione perché il curarla è come quelli che fanno, secondo me, tipo modellismo, no? Cioè bisogna sì, mettersi sì. lì, piano piano, avere... secondo me ci vuole gente con pazienza. Cioè se uno vuole una roba che venga su così, boom, de botta, è impossibile. Invece avendo pazienza con le rose è come curare poi, come quasi un animale, un fringuellino, qualcosa. Ma che lei ha detto ai miei bimbi. Esatto, esatto, tu hai detto ai tuoi bimbi. Sì perché cioè anche per esempio ecco, ti chiedo una cosa a, a livello di curiosità ci sono di quelle che anche quando le rose ho visto che avevi messo un posto un pochino di tempo fa che in, specialmente in periodo invernale non è che le potano cioè praticamente le rasano a zero sì. <ride> esatto, esatto. No, lo dico perché no, no. c'è questo vizio c'è questo vizio da molti che dicono ma tanto ricresce trang cioè è come quando potano gli alberi li lasciano il tronco poi dico tanto ricresce oh. <ride> ecco. No, no, no, È dire da questa cosa o no? no. no, no. Cioè, la, la rosa, guarda, poveretta, io ho sempre detto: in base alla mia esperienza, che per uccidere una rosa proprio ce ne vuole, la devi proprio, uh, la cioè porta, proprio farla ma... fuori proprio, sì. perché da sola non muore, però, Come fa eh, oh, sì, <ride> Però una cattiva potatura può incidere parecchio, insomma, può anche fermarne la crescita, può fare in modo che per quell'anno non faccia più niente, che faccia un fiore o due al massimo. Poi assolutamente nella nostra zona non sono da potare in autunno. Io avevo sì, pubblicato quel post che, di quella povera sì. rosa il 30 di ottobre, era, era ridotta, cioè veramente, ehm, vanno fatte le potature delle rose dalla metà di febbraio in poi. Ecco, quando? ci sono accorgimenti da tenere quando si pota la rosa? Cioè, non so, tipo dicono a voi, almeno io, se quando leggi i post poi si legge un po' di tutto, no? Tipo, <ride> non so, con le forbici a 45 gradi, la forbice deve essere un po' calda? Le no, certe cose sì, è vero. Ah, un ecco, po il, taglio un po oblico, il taglio un po' obliquo, sì. la forbice che dovrebbe essere assolutamente sterilizzata. Magari ecco. prima di passare da una rosa all'altra dovrebbero essere pulite, perché sai, non ci può niente, passare dei funghi esistenti su una, sì. portarli su quella successiva, cosa che nessuno fa mai, immagino eh, non... di sterilizzarle però sarebbe, sarebbe così comunque anche la potatura è un'arte in sé insomma, eh. si va a scuola ci sono i vivai che fanno i corsi di potatura e non ci si può improvvisare certo, perché, no, come parli, da come parli mi sembra un po' come tenere un bonsai sì non so come <ride> dire quasi un rito, no? quasi un rito, no? il rito della rosa perché, eh, cioè, perché l'anno dopo fa... cioè, ci sono anche rose per esempio che fanno pochi fiori ce ne saranno credo sì, sì sì sì beh certo dipende dalla sì da... ci sono rose che hanno delle fioriture a parte averne una all'anno, come abbiamo detto le botaniche, o diverse durante, durante l'estate o di continuo, questa anche sono variabilità della rosa, però dipende anche durante eh, una singola fioritura quante ne fa, quante ne emette, ci sono quelle che ne fanno proprio a, a bizzeffe, a massi, proprio tantissime, ci sono quelle che ne fanno 3-4. E anche mm -hmm. lì dipende proprio dalla da, da, da varietà della rosa. Magari una rosa del genere è stata lo stesso messa in commercio che magari non ne valeva la pena, ecco. dipende un po' dal da libro fa più verde che fiore ecco fa allora, più verdura sì. Sì, sì. che poi è bella anche così, cioè nel senso certo. che poi ognuno, cioè io nel senso sono di quello che non si butta mai via niente, no? <ride> quindi anche magari in un angolo, se uno vede una rosa così, anche in un angolo, devo, anche un po' per fare bordura, eh, che sono molto... Certo, belle. assolutamente, eh. assolutamente, anche le, le rose che fioriscono una volta sola all'anno, non è che poi le butti quando sono fiorite, no? Ti dico eh, esatto. bene, ti fanno, ti fanno proprio l'angolino verde, se le metti al centro magari di un aiuolo oppure in parte di un ti fanno la parte verde, poi metti, poi metti anche altri tipi di fiori, fiori che fioriscono in continuo durante l'estate, oppure insomma um funziona lo stesso la roba esatto, di sì. eh, della serie, esatto come, come dici tu non, non si butta via niente anche perché cioè, è, è, anche bello, è anche non so come dire forse anche più naturale perché adesso noi abbiamo molto la mania di dire compriamo delle piante anche quando si va dal vivaio No, si comprano delle piante che vogliono avere 240.000 frutti 240.000 fiori immediatamente Aprendo ah, quella perché è totalmente piena chissà quanti me ne farà poi magari l'anno dopo non fa niente esatto è vero è vero sì sì sì anche perché adesso vi svelo un segretuccio piccolino sì, eh, ecco. i vivaisti poi qualcosina gli danno un pochino di ah, doping, ecco. ecco. Ah, allora eh, lì la rosa eh. nel loro vaso piena di fiori grandi così sì, e la porti sì. a casa la fioritura successiva te ne fa tre così ecco sì. quindi me l'hanno proprio detto: sì, vivaisti, sì, vanno ma danno un po', sì. ecco, le pompano un po', le un, pompano un po' di aiutino. Esatto, <ride> no, sì, anche sì, perché sì. tutte le volte una purtroppo, si chiede questa è una cosa che mi sono sempre chiesta anch'io. Tutte le volte che le portavo a casa dico: ma no, è dire che ho seguito l'istruzione sì. di Vivaista, <ride> l'ho messo nella stessa posizione, com'è possibile? Forse l'aria, forse quello, forse. E invece a volte no. Ecco, ecco, c'è cioè, un po' di, di, di mi, mistero altro anche lì. C'è un, sì, un aiutino, <ride> sì, sì, c'è un, un po' di aiutino, altro che mistero. Bene Valentina, noi eh, ormai siamo giunti a questa fine di prima puntata, abbiamo fatto conoscere il tuo mondo, la tua arte e ancora quanto ne scopriremo nelle prossime puntate che saranno all'interno della nostra rubrica serale delle ore 20 su Spreaker Live in nome grazie. della rosa grazie. Grazie, per, grazie per la a voi. vi ringrazio di questo invito è stata una cosa che mi ha dato una grandissima felicità parlare delle mie rose mi illumina me lo dicono tutti Quando infatti, di esatto. rose si tanti. vede negli occhi si grazie si vede per la cura che abbiamo scalfitto neanche la superficie. Cioè, quindi proprio una roba da niente. Una piccola presentazione. Una piccola presentazione per far capire giustamente chi è la nostra esperta, ecco. Dopo nelle prossime puntate ci sarà andrà più nel dettaglio, ecco. Quindi mi raccomando rimanete sintonizzati, ecco. Certo. Vi ringrazio, vi ringrazio davvero di cuore, Valentina. Grazie, ancora, guarda, Valentina. grazie, grazie, grazie. E eh, quindi eh, vi diamo appuntamento a tutti. Appuntamento la prossima puntata, grazie. la seconda del nome della Rosa. Grazie, grazie Valentina. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao, ciao Valentina, patrone. ciao. I don't dare to think but what I